Siamo con Fabio Bagnato, responsabile Film Commission dell'Emilia Romagna. Le volevo chiedere come si sente a tornare oggi al Festival Politicamente Scorretto. Beh, un grande piacere, ma anche una tempesta di emozioni e passioni che si riscoprono perché questo è un festival a cui sono particolarmente legato, che conosco dagli inizi. Sono anche un cittadino di Casalecchio, quindi ne sono stato sia un promotore sia un fruitore. Ed è sempre un piacere intanto rincontrare operatori culturali, colleghi, amici, eh, concittadini che si sono sempre raccolti intorno alla necessità di riflettere su questi temi. E poi è sempre un piacere riscoprire la necessità di guardare con gli occhi della cultura della produzione creativa, dello sguardo obliquo dell'artista, i misteri e le necessità di mantenere viva una memoria su questo mondo contemporaneo, ma anche sui misteri del passato. Quanto è importante per lei il cinema d'inchiesta per dare maggiore visibilità magari a certi eventi che non hanno la, che non hanno la, la dovuta visibilità e quali sono i criteri di valutazione che permettono a un film di essere finanziato? Beh, si potrebbe dire che tutto il cinema è d'inchiesta nel senso che tutto il cinema indaga una parte eh, sopita della verità, che sia una verità interiore delle emozioni, delle storie tra le persone o sia una verità della storia collettiva di un paese è comunque tutto un cinema che indaga, eh, perché anche le storie d'amore indagano sulle necessità della forza della relazione interpersonale. In questo caso però è molto importante per noi sostenere delle opere che ci aiutano ad aumentare la verità e la conoscenza, con uno sguardo plurale, di alcuni misteri in questo caso, oppure anche di fenomeni sociali o fenomeni criminosi o fenomeni interpersonali che come dire, sono poco raccontati. In questi anni abbiamo sostenuto molte opere, che con il linguaggio del cinema del reale hanno raccontato queste storie ma siamo ancora più Convinti che accanto al lavoro del sostegno sul documentario anche la nuova finzione cinematografica con lungometraggi di finzione stia raccontando anche meglio perché lo sguardo emotivo è uno sguardo più efficace nel colpire la memoria dello spettatore, quindi su questo diciamo, è molto importante continuare a investire. E faccio l'ultima domanda, quale, che film vorrebbe vedere su quale mistero della nostra, della nostra Repubblica? Beh, devo dire che siamo tutti un po' reduci eh, dal continuare a riscoprire i misteri del caso Moro con lo sguardo di bell'occhio su una serialità come Esterno Notte, io penso che ci sia an ancora uh, spazio per raccontare i misteri, però quello su cui diciamo, io vorrei si investisse di più in termini di creatività è qualcosa che ci racconti la, uh, la pluralità uh, della cittadinanza uh, delle nostre società contemporanee. Noi abbiamo ancora uno sguardo cinematografico che racconta il cittadino italiano la nostra memoria storica non c'è ancora una sufficiente produzione che ci racconti la ricchezza della, uh, di una cittadinanza, una cittadinanza multiculturale. e Quindi qui siamo ancora un po' indietro e mi piacerebbe eh, ricevere più progetti di eh, giovani autori cinematografici che sono figli di un'altra cultura, che siano di prima o di seconda generazione, che siano eh, del sud del mondo, dell'est o o del nord perché c'è anche uno sguardo del nord secondo me che va raccontato soprattutto in termini di nuove generazioni. Grazie.